Grazie Presidente, credo che questa iniziativa sia spettacolare, la cultura che sostiene quello che noi oggi stiamo discutendo in aula passa anche attraverso ovviamente il mondo delle immagini, credo che l'immagine migliore che ha avuto questa città negli ultimi mesi sia quella di avere finalmente un sindaco donna, già questo è un segnale molto chiaro di cambiamento rispetto al passato. Eh. Cambiamento che noi stiamo gestendo anche a livello amministrativo, nonostante alcune polemiche che sono sorte anche oggi in aula, perché vedete io sono fra coloro che ritiene che l'universo femminile non è fragile, fragile è l'universo maschile che approfitta o crede di poter approfittare, ma stiamo cambiando anche questo tipo di bassezza umana. Servirebbe ecco, da quest'Aula evitare polemiche soprattutto su dei falsi che sono stati proprio per sostenere no, la forza di una donna, la forza delle donne, anche quelle costrette a, dover, a doversi opporre a dei uomini poco, poco uomini. Servirebbe che anche da quest'Aula eh, fosse raccontata la verità non solo rispetto a quello che sta facendo la Commissione elette e ognuno può andarlo a vedere attraverso i verbali, l'impegno della Presidente per far rispettare le, le leggi vigenti in tutti gli enti locali rispetto ecco, non solo alla parità di genere ma a tutte le attività che riguardano appunto l'universo femminile ma servirebbe ecco, appunto, non raccontare non continuare a raccontare i falsi su, come ad esempio i 300.000 famosi euro tagliati ancora oggi si è sentito dire quando in realtà tutti abbiamo a settembre 2016 chiarito che non c'era nessun taglio, era semplicemente un impegno di spesa rispetto a una pianificazione che non fu mai fatta, di conseguenza era lecito andarli a rimodulare per poterli poi reinserire con molte altre più risorse, così come è stato fatto nel bilancio successivo, così come non è vero che questa amministrazione sta sfrattando la casa internazionale delle donne, per cui vorrei ricordare che c'è un contratto d'affitto che non abbiamo fatto noi anzi noi abbiamo dimezzato quel 20%, lo abbiamo portato al 10%, ci sono degli incontri da parte di questo, della nostra giunta per poter risolvere questa questione, ma quando si dice che non stiamo facendo nulla bisognerebbe anche ricordare che c'è un'attività di un organismo terzo di controllo su queste questioni, quando c'è un affitto la Corte dei Conti viene a controllare se il, No? L'organo amministrativo si fa pagare, è questa l'ordinaria attività amministrativa che regola la legalità in questo territorio. Io avrei piacere che si speculasse di meno e si rendesse onore a questa maggioranza per lo sforzo che sta facendo per rimettere in piedi questo comune, anche nel rispetto dell'universo femminile. Grazie.